Okay. Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore consulente finanziario, nella casa di Restart, la casa delle imprese. Per la ripartenza, vedete sempre le frasi che ci sono all'inizio, ripartenza, futuro, soprattutto futuro. E voglio iniziare con questa frase che mi ha colpito, un proverbio aborigeno che dice che «Prenditi cura della terra e la terra si prenderà cura di te, distruggi la terra e la terra ti distruggerà». Questa frase, così, è un prodomo per questa bellissima puntata. Non sono solo, mi accompagna sempre Giussi, Giussi, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Vuoi presentare tu gli ospiti? Beh, sicuramente abbiamo degli ospiti molto importanti questa sera con noi. Daniela Grandi, Grandi Riso e, eh, eh, e l'azienda Gabana e il professor Teodori dell'Università dell di Brescia. Benvenuti, grazie di essere grazie, con noi, grazie sera. professore, grazie a voi. benvenuto a Daniela. È una ripartenza quindi mi piace ospitare anche delle aziende che hanno delle novità ma siamo partiti sul filone eh, di alcune puntate sul progetto di sostenibilità che sentiamo spesso parlare sui giornali, leggiamo i fondi che arriveranno dall'Europa, verranno incanalati per le imprese su questo filone qui. Abbiamo il piacere di avere il professor Teodori che ci farà un flash per quanto riguarda tutto quello, l'osservatorio su, sui bilanci post pandemia, tutto quello che sta succedendo sia a livello italiano ma anche a livello territoriale. Siamo in, sul canale 810 di Sky e in streaming su welltv.eu e sulla pagina di Solution, quindi ovunque su tutti i vostri device. Parto subito però con il professor Teodori, eccoci qua, benvenuto. Grazie. Benvenuto professore, grazie intanto di essere con noi, ma a te chiedo subito un flash, questo tuo osservatorio sui bilanci, cosa, cosa ti dicono, cosa ti parlano i numeri? Beh, cominciamo con i bilanci del 2020, che è l'ultimo anno di cui abbiamo, che abbiamo, di cui abbiamo la disponibilità, Beh, eh, I valori chiaramente non ci hanno dato grandi sorprese, quello che ci aspettavamo, quindi una perdita a livello nazionale più o meno dell'11% di fatturato, eh, una perdita di marginalità, di redditività, eh, misure del governo che hanno giustamente eh, sostenuto le, le imprese, misure che però eh, adesso eh, stanno scomparendo e quindi bisogna capire le imprese come effettivamente sono, si sono mosse in questo, in questo 2021, perché il 2021 poi è l'anno necessario per poter in qualche modo porre le basi per dare delle risposte a quelle, a quelle misure. Faccio solo due esempi per capirci, la moratoria sui debiti, moratoria sui debiti fondamentale nel 2020. È chiaro che nel 2021 bisogna cominciare a riflettere sulla capacità di rimborso e purtroppo i primi dati non è che siano particolarmente soddisfacenti, ad esempio nel primo semestre del 2021 il numero di crisi è aumentato del 60% rispetto al 2020. Comunque al di là di questo, eh, dicevo marginalità che si è, che si è ridotta eh, la rivalutazione un'altra misura che il governo ha messo a disposizione delle imprese rivalutazione che cosa vuol dire vuol dire da una parte farsi un po' di maquillage, cioè sostanzialmente aumentare il patrimonio netto quindi sembrare più capitalizzati ma è chiaramente solo un'operazione contabile dall'altra vuol dire negli anni futuri a partire dal 2021 maggiori ammortamenti quindi maggiori costi e di conseguenza insomma vedremo come le imprese eh, rispondono ultima Ultima osservazione di ordine generale, nel 2020 e in parte anche nel 2021 le imprese hanno aumentato i debiti finanziari, in parte li hanno coperti da questa rivalutazione, quindi da un, da un aumento della delle risorse che fanno, che fanno capo i soci, però complessivamente è chiaro che l'aumento dei debiti finanziari deve poi trovare un, uno sbocco in investimenti e quindi in nuova marginalità, se no diventa molto difficile il rimborso. Grazie, professore. Quindi questa immagine di questo edificio con questa impalcatura del 2020 con tutti i dati che ci ha detto, dobbiamo vedere se tolta l'impalcatura che c'è del sostegno e delle, della marginalità, parola importantissima, che ci ha sottolineato più volte, porterà poi nel 2021, il 2022, nel 2023 sviluppo, perché senza sviluppo non possiamo affrontare proprio niente. Però eccoci qua con Daniela, benvenuta Daniela, Grazie. sempre sorridente e ci dà sempre un segno di positività. La tua azienda come ha cominciato a affrontare il bilancio, le tue aziende, come hanno cominciato a vedere... Questa parola sostenibilità, che vorrei che si riempiono la bocca, ma invece, nelle tue aziende è già stata calata nella realtà. Sì, è stata calata, nel senso che abbiamo fatto il primo report di sostenibilità del 2020, appunto, e quindi adesso tra qualche giorno diventa, diventa pubblico. E, ma sostenibilità. Eh, lo, penso che cioè un'azienda deve essere sostenibile per definizione, nel senso che deve essere economicamente sostenibile perché deve poter durare nel tempo, e eh, anche socialmente, e ambientalmente. Noi, come se prendo grandi riso, che è il settore che insomma, produciamo riso, per cui la sostenibilità, la, e sono anni che la, la pratichiamo, quest'anno eh, abbiamo, mh, come dire, eh, l'abbiamo scritta anche, ecco, per cui ci siamo, è stato un processo difficile. Come è stato a eh... lo scritto? Eh, bello, perché ci siamo, sai, un conto è quando tu fai, fai azioni all'interno e all'esterno dell'azienda che sono volte a eh, rendere sostenibili i processi di produzione, con, poi con l'agricoltura, assieme all'agricoltore, all noi abbiamo una, un prodotto che è un riso IGP, per cui una, che è, è l'unico che c'è in Italia. Questo non lo sapevo? Sì, questo è con un disciplinare preciso fatto in, uh, con, con il Ministero, d'accordo con gli agricoltori per cui loro devono fare tutta una serie di azioni in campo e poi stiamo studiando anche modi per usare sempre meno eh, antiparassitari e quindi prodotti chimici e viene fuori un prodotto molto interessante, tra l'altro in una zona incontaminata che è il Delta del Po, ah, per cui c'è ehm... una filiera corta, tutti i fornitori sono... C'è cioè, un rapporto con il fornitore molto stretto, no? perché in campo ci andiamo anche noi. è un altro r... tipo di riso nel piatto. È diverso, sì. No, devo di dire riso. che è diverso. Sì. E quindi insomma, già questo lo stavamo facendo, scriverlo, ci siamo dovuti, insomma, dicevo, il processo è stato complesso perché ci siamo tutti dovuti interrogare su quello che è la visione del futuro della nostra azienda. Come è andata la nata agricola per il riso? Tanto per No, più bene, bene, bene. quest'anno è andata bene. Sì, hanno raccolto il riso un po' in ritardo perché eh, ha piovuto, però bene, qualità bene. buona. Sì. Quindi un bel, bel messaggio anche di positività, torneremo da te sempre questa parola di sostenibilità. Giosi, ci ripetiamo su questi, su questi fronti dal punto di vista della sostenibilità con le aziende, ma il messaggio deve passare. Sì, il messaggio deve passare, assolutamente Daniela eh, ha, ci ha ricordato una cosa importante, la parola sostenibilità vuol dire tante cose, in primis dal punto di vista aziendale sostenibilità significa sostenibilità economica e finanziaria, quindi dalla premessa che ha fatto il professor Teodori sul fatto che comunque abbiamo delle aziende un pochino più indebitato per effetto di tutte quelle che sono state le varie iniziative e le, le, le linee di sostenibilità alle aziende e quindi questo ha appesantito i nostri bilanci, i bilanci della, delle nostre aziende e della nostra economia. Chiaramente poi fatto che ci deve essere creazione di valore, quindi sostenibilità economica, da lì può nascere tutta una serie di strategie aziendali che permettano al, al nostro business di avere quel plus in più, quindi la sostenibilità ambientale, il benessere della, pa della parte sociale, quindi tutta la parte del territorio in cui si è inseriti, dei propri collaboratori e quindi chiaramente anche della governance che eh, lancia il nostro business nel futuro per definizione. Il risparmio sta andando verso queste tematiche qua? Il mondo della finanza è molto interessato alle aziende che investono in questo ambito di sostenibilità, quindi tutte quelle che sono. Le strategie ESG che vengono definite così perché hanno attenzione per l'ambiente, per eh, il valore umano e per la, il futuro delle aziende è molto interessato perché significa dare una visione di lungo, lunghissimo termine al nostro business voglio chiedere conforto però al professor Teodori che anche il processo di rivalutazione all'interno delle nostre aziende non sia solo un maquillage ma anche una valorizzazione di quello che qualche volta è nascosto all'interno della nostra azienda no. perché questo mi dà un pochino più di tranquillità chiaramente è vero, ha ragione molto spesso si tratta di semplicemente operazioni contabili e questo va a rafforzare un po' i nostri bilanci che dall'altra parte ovviamente si sono indebitati però ecco eh, il futuro è nella parola sostenibilità, è chiaro che non deve essere solo quelle politiche che oggi quelli bravi definiscono greenwashing, cioè solo un maquillage anche in questo caso per mettersi il nome green eh, sul cappello. In realtà deve essere qualcosa di sostanza, quindi il fatto che all'interno dell'azienda di Daniela abbiano fatto questo sforzo è per rendersi conto effettivamente di quello che è stato messo in campo ed è molto bello perché uno capisce in che direzione sta andando e se la direzione è quella che vuole veramente. Le parole sono importanti, messe in campo, più chiaro di così, <ride> nel, nel settore di Daniela, penso che sia più azzeccata la parola, però torno al professor Teodori e volevo un piccolo flash, sul famoso PIL e sul denaro, le, le famiglie. Dov'è questo denaro? Dov'è il professore? Beh, allora, sono due temi sicuramente collegati ma che vanno forse affrontati separatamente. Allora, il discorso del PIL. Il discorso del PIL, poi noi italiani siamo, di solito ci entusiasmiamo sì. subito per qualche... Piccolo, Percentuale. Sì, per qualche piccolo flash positivo e poi magari ci deprimiamo per alcune situazioni. Allora è chiaro che quest'anno il PIL eh, cresce, sta crescendo molto, è già acquisito sopra il 6%. Ma eh, se ci pensiamo non poteva che essere così. Certo. Perché la dopo la, dopo dopo la perdita dell'anno scorso, evidentemente, l'anno scorso non dobbiamo dimenticarci che abbiamo perso più di tutti gli altri. Quindi è certo. abbastanza normale che quest'anno guadagniamo un po' più degli altri. Vero. Ma il, il problema non è il 2021 se il PIL cresce, il problema è capire se nel 2022-2023 crescerà a tassi, crescerà ancora chiaramente. Ma a tassi ancora significativi. Perché non dobbiamo dimenticarci che eh, noi stiamo vivendo alcuni anni, in questi 2021, 2022, 2023, 2024, fino al 2025, 2026, no? il periodo del PNRR sostanzialmente che, aperta parentesi, bisogna pure guadagnarselo perché non è, è lì, cioè non è che c'è una cassettina dove andiamo a prelevare, bisogna fare dei progetti che ci permettano insomma, di ottenere queste risorse. Ma al di, là, al, al di là di questo, dobbiamo investirle bene perché questa crescita deve essere funzionale e poi rimborsare tutti quei debiti sì. che abbiamo. Cioè Noi dobbiamo abituarci a vivere nei prossimi anni, come un paese, ma su quello siamo molto abituati, ad, al, ad alto tasso di indebitamento. E questa è una, una considerazione, ma non lo vedrai come qualcosa di negativo, cioè, nel senso dobbiamo semplicemente porre in essere delle azioni che ci permettano di sostenere questo debito. Nelle aziende, ti interrompo un attimo professore, il debito non è un satana, debito buono nell'azienda, gestito, se funzionale alla produzione è buono, dovrebbe essere così anche per il paese. Esatto, senso. la stessa cosa, cioè, ah. bisogna utilizzarlo non in mille progetti che non vanno da nessuna parte, ma in progetti importanti che ci trasformino. L'altra cosa si parla delle famiglie. Beh, eh, questi sono dati che ma, molte volte non vengono comunicati, forse. No, ma, ma non perché siano, siano dei dati negativi o da tenere nascosti. Ma eh, l'Italia è sempre stata un paese di, di, grande, di grande risparmio. Eh, basta pensare che i depositi delle imprese e delle famiglie in Italia sono superiori al PIL. Ecco, ecco no, giusto per dare questa informazione. Guardiamo a, a ottobre 2021, lo sono segnato perché non mi ricordo ho sempre tutti a memoria questi certo. numeri, e il deposito della clientela residente, quindi lasciando stare le obbligazioni, quindi solo i depositi e delle imprese chiaramente, sono milia eh, 1.825 miliardi. Nettamente in crescita rispetto agli Nettamente anni precedenti? Nettamente in crescita, in crescita del quasi 16% sul 2019. Prendiamo il 2019 come anno... Di Quindi diciamo che le risorse ci sono. Anche le nostre imprese è vero che si sono indebitate a livello finanziario maggiormente, ma anche è anche vero che hanno tantissima liquidità. È chiaro: nel 2020 la liquidità eh, da una parte si cercava per far fronte a certi costi, dall'altra il rinvio degli investimenti, quindi la tenuta in parte, in parte bloccata, e ce n'è a disposizione. Ce n'è tanta, quindi ci sono le possibilità per Grazie, professore. Torneremo da te. I numeri parlano, attenzione, ascoltiamo il professore perché questi numeri parlano, ci dicono delle cose molto importanti, Giussi, tutto questo denaro che non è funzionale, fermo sui conti correnti, l'inflazione che mangia questo denaro sui conti fermi. Beh sì, allora cos'è sostanzialmente? Eh, ha detto una cosa importante il professor Teodori, noi siamo un popolo di risparmiatori, non lo siamo altrettanto di investitori, ci mancano le conoscenze nell'ambito dell'educazione finanziaria, ma soprattutto in questo periodo non è solo una questione di conoscenze, ci manca la sicurezza, cioè il risparmio e la liquidità sui conti non è nient'altro che un indicatore della paura. L'anno scorso c'è sta stato un momento in cui le persone avevano paura e quindi hanno liquidato i propri investimenti, sbagliando chiaramente perché lo hanno fatto nel momento peggiore di mercato in cui il mercato stava crollando, però in quel momento la paura l'ha fatta da padrone. Chi è stato in grado di mantenere quella che è la visione della pianificazione finanziaria che aveva fatto, quindi stando calmi, sicuramente ha visto nel tempo, neanche tanto lungo perché il recupero nei mesi successivi è stato anche molto veloce, eh, ha capito che comunque bisogna stare molto attenti alla, alla parte dell'emotività. Chiaramente l'eccesso di liquidità che c'è sui conti, parlo della liquidità famiglie, non della liquidità imprese, è una liquidità che è sinonimo di paura. Il discorso imprese confermo che è il discorso dell'attesa nel fare investimenti, nell'attesa di un momento migliore per effettuare investimenti. Il 2021 è stato un anno di investimenti, lo sarà anche il 2022, perché chiaramente l'economia sta incoraggiando e sta dando la possibilità alle nostre imprese di fare questo tipo di investimenti anche attraverso linee agevolative fiscali. Quindi, Grazie amministra. Giuseppe, torniamo da Daniela. Daniela, tutti questi numeri, la tua azienda... Previsioni per il 2022, che c'è sviluppo, avete programmi di investimento, state ricercando delle figure professionali, particolari all'interno tuo, dei tuoi gruppi? Ma il mercato del riso è un mercato piuttosto stabile, quindi ecco. grandi crescite non ci sono, bisogna solo cercare di lavorare bene, è anche un prodotto che ha un margine molto basso. Certo. E quello che stiamo facendo e è, è che stiamo vedendo è l'apertura di alcuni mercati esteri che prima erano assolutamente chiusi, come per esempio mi, mi è a sorridere a pensarci la, la Cina. Ah, eh sì, perché vendere, vendere, è vendere ah, il riso giù. in Cina è una roba un po', però invece, in, in realtà si sono eh, probabilmente la, la ricchezza che è aumentata anche lì, eh, nei, nelle grandi città il riso italiano, come il riso italiano che è completamente diverso da quello che hanno loro. È un riso da risotto che nei ristoranti stanno utilizzando. Quindi e quindi c'è una richiesta di, questo, di, di prodotto italiano riso che non c'è mai stata. Perché il vostro occhio sull'export? Certo. Sì, stiamo stiamo dando un'occhiata ecco, perché poi mh, sono attività abbastanza stabili, come la pasta, il riso, sono anticicliche. Ma certo. <ride> e, e hanno il loro. Il mercato non è un mercato che cresce, soprattutto quello italiano, cioè il mercato è stabile. Dipende anche dal numero degli abitanti, delle de de esatto, persone, de persone che riflettono sulla qualità di, di cosa si porta alla bocca. Sì. Professore, Adela Daniela ha detto una parola stranissima, export. Che cosa c'è tu dal tuo osservatorio? La parola export per le imprese italiane. Eh, L'export è una delle tre parole insieme alla... Al digitale e, e insieme alle collaborazioni che dovrebbero insomma, denotare i, i, prossimi, i prossimi anni, cioè già adesso ci dovrebbe essere soprattutto la parte collaborativa perché siamo un po' piccoli, quindi se collaboriamo magari ci presentiamo anche un pochino più grandi in certe filiere internazionali, ma al di là di questo l'export italiano sta andando direi bene, nel 2021 sta andando molto bene e si dovrebbe eh, rompere il muro dei 500 miliardi. Che, che è abbastanza, c'è cioè un muro, sono dei muri simbolici chiaramente, certo. però diciamo molto, tappe, molto importanti, con un valore anche superiore al 2019, allora io come, eh, come approccio non userei tanto il 2019, cioè non, non vorrei avere l'assilo del 2019 come termine di, di, di vabbè, confronto, vabbè. anche perché, aprendo un'altra parentesi, è, è chiaro che questa crisi è stata una crisi forte, ma niente a che fare con quella del 2009, chiusa parentesi, perché Grazie. se no poi il rischio Grazie. è quello di pensare che, cioè quella del 2009 è stata una crisi molto molto più forte, alcuni settori non si sono più ripresi, non sono più arrivati ai livelli della anticrisi. Facciamo un nome, edilizia? Per Beh, l'edilizia poi per fortuna adesso con, con, con... con... il 110 si sta un pochettino, un, pochettino un pochettino migliorando. Quindi diciamo che eh, questo export 2021 è stato trainato da sostanzialmente due settori, che sono proprio l'alimentare, da una parte i metalli, dall'altra ah. che sono oltretutto, beh l'alimentare sicuramente è importante anche nel nostro territorio, eh, i metalli sono sicuramente molto importanti nel nostro, nel nostro territorio, per parlare, per parlare di Brescia. Eh, qualche difficoltà il tessile, ecco. ma questo purtroppo da, da un po' di anni, la moda dipende perché tante volte si abbinano, però sono due cose un po' diverse. E poi c'è questo punto di domanda grandissimo sull'automotive, l'automotive è un punto di domanda incredibile e soprattutto per l'Italia, per la zona di Brescia, per la zona di Torino Bravo. che sono le due aree della componentistica più importante. E qui c'è una, una concorrenza incredibile eh, cinese ma una concorrenza che viene quasi stimolata da realtà che invece dovrebbero un po' supportare l'Italia, ad esempio FCA. Che è diventata? Che è diventata una, no. un, una realtà che sembra essersi dimenticata della qualità delle forniture italiane e introduce delle forme di competizione veramente un po' fuori dai, dai, dai tempi con il, mondo, con il mondo cinese. Facciamo un esempio per il professore, così lui, caliamolo nella realtà, la Ferrari viene fatta da una filiera di artigiani che ruotano intorno alla Ferrari, alla Lamborghini, tutto quel territorio di Modena che è lì, tutti gli artigiani, la filiera produttiva che fa capo poi a tutto il discorso dell'automotive, uh, alziamo un cofano di una marca tedesca, sono tutte aziende bresciane sotto nel, nel, nel cofano? Sì, buona parte sono, sono, aziende, sono aziende bresciane e il, il problema non è solo quello che ho detto, ma il problema è anche l'incertezza legata alla transizione ah, ecologica tu. legata alle auto, dove... Io ritengo che, dato per scontato che l'ambiente si deve preservare, dato per scontato che bisogna andare in quella direzione, il discorso dei tempi mi sembra molto ideologico e non, e non entra nella, nella considerazione sostanziale. Se poi ci mettiamo anche che non abbiamo, almeno a livello italiano, un piano strategico sostanziale per il supporto della filiera automotive, come non ce l'abbiamo per la siderurgia, eh, e, e per altre situazioni è chiaro che la preoccupazione c'è. Attenzione alle due cose che ha detto il professore: ha detto sì, sì, sì. Formazione perché la formazione sotto già è importante, sottogiace questo aspetto qui perché dice tutti i soldi del PNRR. Bisogna andare a prendere con dei progetti. Non abbiamo progetti a sostegno dell'automotive e dell'acciaio, non abbiamo persone. Adesso cercano mille persone per sostenere le, le, le, le, le, tutte le amministrazioni locali per andare a prendere. Fare dei progetti, andare a prendere questi soldi e rimetterli sul territorio a sostegno delle imprese e del territorio, circostanze. Quindi la formazione, l'università, non è un caso che è qua il professore, perché è fondamentale per, per il nostro futuro e per le imprese come quella della Daniela, potersi avvalere poi di manager che sappiano di questo aspetto qua, giusto Daniela? Sì, mamma mia, ma non solo di manager, di, di, tut, di tutti, tutti i lavoratori, medi. perché adesso si fa veramente fatica a trovare risorse sul, sul mercato. Ecco, eh? sì. Davvero del, dal punto di vista delle risorse sì, è così sì, difficile? Sì. Io ho fatto, faccio finta di farti questa domanda sapendo benissimo che molte aziende, non solo dell'alimentare, no, no, hanno no, una no, fatica sì. enorme a riperire risorse. Soprattutto nella meccanica. Ecco. Noi abbiamo anche un'industria sì, un so. meccanica, lo sai, e fatica molta anche perché la Daniela non ha solo il riso, è wow. no, azienda, no. ha molte sfaccettature la sua azienda, ha molte sfaccettature dal benessere <ride> con la bellissima realtà che c'è della, della palestra a Brescia, che è una bellissima realtà, ha tanti altri aspetti, quindi ha una visione globale, non solo, è un altro reggimento sì. bifronte quindi. <ride> <Altri> fronte, quindi... Di fronte. Giusy, mancano 5 minuti alla fine della puntata, qui sta volando il tempo. Il tempo vola, sì. Il tempo infatti. vola, Giusy dal punto di vista anche del welfare, quindi dal punto di vista del sostegno delle imprese per tutto questo denaro che arriverà. Beh, sicuramente strategie di welfare aziendale possono aiutare a fidelizzare e reperire risorse, chiaramente. Allora, diciamo che in un mercato in cui scarseggiano risorse, ma eh, non risorse inteso come capitale umano, non è, mi piace parlare di persone, ma purtroppo i termini tecnici sono questi, quindi si definiscono capitale umano, sicuramente politiche di welfare aziendale aiutano innanzitutto ad attrarre talenti, ad attrarre persone che desiderano lavorare per la nostra azienda e per il nostro business e dall'altro lato anche li fidelizzano, quindi il fatto di accogliere, di, di farli identificare con la nostra azienda aiuta a, ad avere stabilità e a creare anche quell'ambiente, fa parte proprio di quella parte di eh, strategie di sostenibilità dell'azienda, quindi la parte che riguarda il sociale, che riguarda tutta la parte della, della, della, dei propri collaboratori, quindi che aiutano a creare team, a creare un ambiente aziendale eh, equilibrato, collaborativo, e questo è molto importante, ecco, le politiche di welfare aiutano a, far, a vivere bene all'interno dell'ambiente di lavoro e a far star bene le persone all'interno dell'azienda, che è una parte importante della nostra giornata. Aiutano anche a volte a organizzare la propria vita, perché parliamo anche della conciliazione del tempo, della famiglia e del lavoro, che devono essere sempre in bilanciamento, soprattutto... Per la parte che riguarda le donne che devono comunque eh, organizzare la propria famiglia, anche laddove ci siano soggetti fragili, possiamo parlare dei figli come possiamo parlare di soggetti fra fragili più anziani, quindi c'è tutto un insieme di aspetti dell'ambito del welfare che aiutano a, ehm, a far star bene i nostri collaboratori e a fidelizzarli. Quindi anche dei servizi che vengono inseriti nei piani welfare giudici, sì, sì possono dal punto può di esserci. vista sanità, dal punto di vista. Può esserci l'aspetto sanitario, può esserci l'aspetto della previdenza, può essere l'aspetto della gestione eh, del servizio di babysitting, piuttosto che di assistenza, assistenza proprio alle persone. Ci sono vari aspetti, ci sono vari servizi che poi i nostri collaboratori possono scegliere e possono usufruire. Eh, con un valore aggiunto che è quello dell'avere un, un vantaggio in termini materiali non in termini puramente finanziari e fa la differenza perché avere una, eh, diciamo, un corrispettivo di welfare aziendale faccio l'esempio di 300 euro, di 400 euro in busta paga sicuramente ha l'impatto contributivo che sminuisce quel valore avere un vantaggio in natura dello st della stessa cifra viene valorizzato ancora di più perché ne ho veramente quel, quel beneficio di quella cifra senza avere l'impatto contributivo. Grazie Giussi, torniamo alla professione, manca una manciata di minuti alla, alla chiusura, quindi la formazione all'interno dell'università per il futuro del paese è importante, è importantissimo secondo me. No, credo che sia la sfida più importante perché da quello poi parte, parte tutto il resto perché senza le persone evidentemente non si fa... Sono qualificate, non si fa nulla. Credo che l'aspetto importante sia diventare un pochettino più flessibili e soprattutto effettuare della, progetta, della coprogettazione insieme, insieme alle imprese. A, a partire dalla scuola superiore, chiaramente, non, non, non solo dall'università. Perché se ognuno si muove, come si è sempre mosso, in modo abbastanza indipendente, in modo abbastanza autonomo, chiaramente diventa difficile. L'altra cosa è che le università dovrebbero essere un pochettino più flessibili perché nel momento in cui pensano a una nuova offerta formativa e al momento in cui la possono realizzare passano due anni e due anni oggi sono troppo lunghi. Energia geologica per le imprese. Sì. E quindi questo credo che in questo momento di riforme potrebbe essere anche un elemento Quindi da Non messo a caso un'imprenditrice come Daniela e un professore universitario dell'Università di Brescia, hanno detto che devono andare più a braccetto, quindi progettare insieme, progettare insieme il futuro, non sono parole vuote. Per progettare il futuro per sostegno delle imprese, vero Daniele? Verissimo, ma senza le persone, cioè. Le aziende camminano le... sulle gambe delle persone. Ma certo, sono Benissimo. fatte con le persone. Benissimo, direi Giuseppe che è stata una puntata bellissima. Velocima, velocissima, molto bella. Lì avremo ancora nuovi ospiti spero al professor Teodoro ancora perché ci dà sempre questi spunti reali dei numeri che parlano per quanto riguarda la nostra trasmissione. Daniela sempre sorridente con dei dati positivi, con l'ambiente, con delle cose che sono il cibo che ritengo molto importante anche per tutto quello che è il nostro life cycle, quindi il cerchio della vita e ci lasciamo con questa bellissima puntata, Giussi lascio a te concludere e salutare i nostri Grazie i nostri ai nostri ospiti, a Daniela Grandi e al professor Teodori e ci vediamo alla prossima puntata, buonasera a tutti. Grazie.